ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi faccio un breve video tutorial perché alcune persone non sanno come rendere pubblico il proprio canale e quindi vi vado a fare questo breve video tutorial allora quell'altro che avete visto è il mio canale secondario ovvero il canale della Griu ragazzi allora in primis vi ricordo iscrivetevi al canale ragazzi e attivate la campanellina attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su tutto quello che farò su tutto quello che pubblicherò ragazzi e, e vedremo proveremo a fare grandi cose insomma eh, questo è il senso ragazzi quindi una volta che avete fatto ciò eh, c'è un altro passaggio ragazzi per partecipare a tutti i miei contest che io faccio bisogna avere dei requisiti che io ho spesso elencato ma eh, molti non hanno allora per adempiere a questi requisiti ragazzi, bisogna eh, andare in impostazioni nella rotellina oppure se non vi dà la rotellina come nel mio caso nel mio canale principale non vi dà la rotellina andate in basso in lingua cambiate lingua mettete una lingua che non sia l'italiano e vi darà eh, l'impostazione allora che cosa dovete fare ragazzi dovete togliere la spunta se ce l'avete su queste tre opzioni in maniera tale che io possa vedere le vostre iscrizioni le vostre playlist insomma dei video piaciuti e tutto il resto insomma in maniera tale che io posso fare i cazzi vostri ragazzi perché altrimenti se non avete questi requisiti quando io andrò a fare i contest se sarete estratti non vincerete E questo ragazzi è fondamentale fondamentale perché io eh, devo poter vedere magari a chi do i crediti, a chi do un account moddato a chi do altre cose insomma no perché eh, non sarebbe giusto una comunque ragazzi una volta che avete spuntato quelle tre caselline io adesso le ho rimesse perché nel mio canale secondario tengo tutto privato una volta che avete spuntato premete ok e, e automaticamente avrete il canale pubblico ragazzi allora in questo caso io vi faccio vedere per esempio se vado nelle playlist che adesso io ho tutto privato i miei video piaciuti spuntano con il lucchettino sotto quindi gli altri non sono in grado di vedere cosa a me piace e cosa non piace quando noi mettiamo un like sotto un video automaticamente andrà a finire nella nostra lista video piaciuti e, e, e chiunque potrà vedere cosa ci piace e cosa non ci piace quindi vi ricordo ragazzi adesso vi faccio, vi faccio rivedere allora spuntando queste tre caselline come io ho appena fatto scusate ma mi è schizzato il mouse devo rispuntarle e confermare e spuntando queste tre caselline ragazzi e, e premendo ok voi renderete il vostro canale pubblico in maniera tale che io posso vedere tutto adesso come state vedendo nella mia playlist video piaciuti non c'è più il lucchettino quindi significa che la playlist delle tigri di roma che è il mio canale secondario è pubblica io adesso vado a rimettere tutto privato e, e nulla come dicevo ragazzi eh, vi ho spiegato prima se non avete questi requisiti i requisiti di cui eh, vi chiedo in ogni contest se verrete estratti eh, non vincerete e poi causerete anche più lavoro a me che io dovrò salire riestrarre riestrarre riestrarre fino a che non troverò quello iscritto al canale e sinceramente rega, è una bella rottura dei coglioni eh, questo ve lo dico io me rompo il cazzo a fare un'estrazione dei 25 minuti perché voi non avete i... i cazzo dei requisiti siete solo capaci a scrivere partecipo e partite e... e quindi nulla io vi ricordo questi sono i requisiti questo è il mio canale ragazzi attivate la campanellina vi auguro una buona permanenza sul mio canale Spero che i miei contenuti vi piacciono, spero che vi iscriviate e mettete tanti mi piace, aiutatemi a crescere e arrivare sempre più in alto. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.